Gormiti, potenza degli elementi Forza della roccia Ultra Poteri! Ottimo lavoro, Trek! Guerriero Gormita, affrontami e mostrami quanto il tuo guardiano sia valoroso! Un mecha gormita! Credevo fossero scomparsi per sempre! Le regole! Un passo fuori dall'arena, e hai perso! Se invece resti all'interno dell'arena, vinci la sfida! Che lo scontro abbia inizio Credi che riuscirai a buttarmi fuori dall'arena? La roccia non si muove, Mecha, giusto guardiano? Esatto, la roccia resiste e vince sempre Che la prova abbia inizio Ah! <clears throat> <clears throat> <clears throat> <clears throat> Aumentare la spinta al 200%! Aumenta quello che vuoi, Mecha! La roccia resiste e vince sempre! Sì! Gormiti, potenza degli elementi! Forza della roccia! Hey, rock Pronto a ultra-polverizzare! Polverizzare? Che parola lunga per una testa di pietra! L'aggello oscuro! Oh. Mi sa che ti hanno scheraventato e sbagliato! Pietra! Hahaha! Haha! Haha! Haha! Felice che non mi hai attaccato, Trivello. Gormiti, gormiti, raggiungi i bellini. Chi mi fermerà l'anguele? Gormiti. Gormiti.